Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte. Siamo in compagnia di Bart, ciao, che ci aiuterà nella canzone di Levante. Vivo Vivo Sanremo 2023 Dopo la sigla. Ah, ah, canta, canta, canta! Ah, cantare libertà! Bene ragazzi, questa canzone si compone di 5 accordi in totale e sono il Do maggiore, che tutti conosciamo in realtà la tonalità originale è Re bemolle, quindi mezzo tono più su ma per semplificare facciamo il Do maggiore poi c'è il Mi minore, quindi Mi, Sol, Si poi ci sarà Sol maggiore, andiamo indietro Sol, Si, Re accanto La minore Do Mi ed infine troveremo il Re maggiore Re Fa diesis La. La canzone all'inizio ha un intro strumentale che fa questi quattro accordi che sono Do, Mi, Sol. rime, bacio bene, ti bacio dopo, ho sorriso tanto, dentro questo pianto, ho voglia di credere di poter farcela. costo di cedere. Parti di me. Ho voglia di cedere. A questa speranza per poter credere a tutta la vita. Che è. bene, poi qua si arriva al diciamo al bridge che porterà al ritornello. E eh, parte con il la minore vivo come viene, vivo il. Vivo per la mia liberazione E poi c'è il ritornello Vivo un sogno erotico La gioia del mio corpo è un atto magico Vivo un sogno erotico La gioia del mio corpo è un atto magico E poi c'è di nuovo Ci sono questi quattro accordi come parte strumentale Riprende un oh, respiro fanno come stare al mondo, mi sorprendo con poco, credo Dio che prego. Padre nostro padre posso andare in cielo. O il destino stanco, forse ho corso tanto, ho voglia di prendere tutto il possibile. Non voglio perdermi niente di. Vorrei provarci per tutta la vita. Che e poi si ritorna alla parte, diciamo, del bridge. Vivo come viene, vivo il male, vivo il bene, vivo come piace a me, vivo per chi resta e chi scompare. Vivo il digitale, vivo l'uomo e l'animale, vivo l'attimo che c'è, vivo per la Ancora il ritornello Vivo un sogno erotico La gioia del mio corpo è un atto, atto magico atto. Vivo un sogno erotico La gioia del mio corpo è un atto, atto, atto magico atto. Bene, poi c'è uno special dove non ci sono accordi nuovi Vi facciamo sentire come fa Addio a tutti dovrei a tu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 Bene, come abbiamo visto anche questo è un brano abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Bart. Grazie a te Mario. Per averci aiutato con questa canzone e vi ricordo come sempre di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella così ogni qual volta che esce un video nuovo vi arrivi una notifica e potete guardare subito il video. Inoltre se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra c'è una puntata che ho realizzato che spiega come poterlo fare quindi vi lascerò il link anche di quella in descrizione. Ok, ciao ragazzi, alla prossima.